Ne approfitto per aprire, la, per aprire appunto la prima sessione di domande sia sulla presentazione che è stata effettuata dalla dottoressa Galili e dalla dottoressa Casbarro prima e sia sull'intervento appunto del mio collega Marco Valli per quanto riguarda l'attività antifrode europea e nazionale se ci sono domande vi prego di alzare la mano vi raggiungeremo con, con il microfono un paio di anni fa ho fatto un primo tentativo con l'università La Sapienza, con cui collaboro da esterna in realtà, non sono in pianta organica naturalmente, faccio attività di ricerca. Allora, volevo fare una richiesta diciamo, di chiarimento a qualcosa che mi è capitato in occasione della domanda che, e del progetto che ho presentato, ho curato personalmente, non avevo mai avuto esperienza a proposito e naturalmente mi sono rifatta al bando, interamente al bando, ho studiato, cioè autonomamente, ho avuto pochissimo appoggio dall'Università non sono Organica non ho potuto inserire il mio nominativo ho avuto l'appoggio di una ricercatrice che è in pianta organica abbiamo eh, poi naturalmente sottoposto al direttore del dipartimento che ha firmato il progetto eh, questo sempre tramite l'intermediazione di questa ricercatrice che in realtà invece figurava come responsabile eh, io mi sono prestata perché era un progetto che riguardava tra l'altro i corsi d'acqua del territorio nord-pontino, compresa Ardea. Il programma si chiama Heritage Culture Plus. Non so se qualcuno di voi l'ha seguito in qualche modo. Prevede eh, diciamo così, eh, anche delle partnership tra eh, enti di ricerca vari, università, ma anche amministrazioni. Non abbiamo coinvolto le amministrazioni perché c'era comunque nel programma un trattamento migliore per le università e anche a livello di finanziamento eh, a parte diciamo così, la mia come dire, frustrazione nel vedere poi rialzato anche il budget che avevamo proposto perché ho avuto anche la consulenza del dottore commercialista che mi ha aiutato per il bilancio tenendo conto anche dei livelli di richiesta generali cioè non abbiamo fatto una richiesta molto alta per, per permettere l'avvio eventualmente o tentare diciamo, di fare questo tentativo questo esperimento con qualche chance in realtà poi eh, il direttore di partimento e quant'altro hanno, ten hanno tentato di innalzare anche lì, quindi a me è rimasta questa frustrazione però quello che volevo sottoporre alla vostra attenzione e che mi ha lasciato molto perplessa è che in realtà quando feci la, la domanda ho fatto anche l'upload tra l'altro ho curato io personalmente l'upload sul sito, sul server del programma eh, europeo eh, mi è capitato di eh, osservare che il Ministero il MIUR, il Ministero della Ricerca Nostra dell'Università della Ricerca Italiana, a un certo punto pubblicasse un avviso di domanda da fare in barba alla regolamentazione proposta dal bando, non era prevista assolutamente questo tipo di attività, di richiesta nel bando. Eh, il Ministero pubblica come dire, una richiesta di domanda da fare da rivolgere al Ministero, una dirigenza. Adesso non ricordo francamente nello specifico cosa che abbiamo fatto, pena praticamente la, la, la decadenza, l'annullamento proprio del progetto. Eh, questo avviso è apparso sulla pagina del bando. È scomparso dalla pagina, è riapparso nella pagina in qualche modo il Ministero e allora io mi sono chiesto che questa necessità di filtrare, è vero che voi avete detto che il controllore controlla, il controllato del Regolamento Europeo prevede, ma avete chiarito anche questo aspetto? Perché ripeto, io ho fatto un'esperienza, come dire, così domestica quasi, proprio, no? mi sono cimentata e ho studiato, ecco, ho fatto questo, non ho studiato, sono archeologa e ho studiato, ho fatto questa cosa perché ho detto va bene, voglio, voglio fare il tentativo, mi sono fatta anche appoggiare, ho trovato qualche interlocutore e devo dire addirittura il direttore di dipartimento era ben contento di firmare, benché poi tentando anche, senza annullare assolutamente poi la, le richieste del bando, tentando anche di accrescere le cifre poi proposte. Questo, ecco, ripeto, questo poi esula la richiesta che facciamo voi ma poi dico, non c'è qualcosa di strano nel tentare di filtrare con questi avvisi che appaiono e scompaiono? Secondo me, anche a detrimento di un utente che va a leggere il bando dal sito, dal server europeo e che poi magari non vede l'avviso e non sa dove recuperarlo, perché magari non si va a vedere la pagina, no? Magari uno che conosce come me vado a vedere la pagina di Heritage Culture Plus e la rivedo il prossimo anno, poi magari la guardo in, un certo, in una certa fase prima della scadenza, non vedo questo avviso, presento tutto, faccio l'upload e poi mi cassano il progetto perché non ho fatto la domanda firmata sempre dal responsabile legale, cioè il diritto del dipartimento, al Ministero. Cioè se non faccio quella domanda poi decade tu. Ecco, io ho l'impressione che ci siano dei filtri che hanno delle finalità che vanno oltre voi mi avete confermato che questo è sospetto poi. Basta, mi taccio, scusatemi tanto. Grazie, Beh, grazie per, per l'intervento e per la domanda. Ne raccontiamo qualcun altro e poi rispondiamo tutti insieme. C'era una domanda da, da parte di... C'era solo una richiesta dalla, dalla chat riguardo all'intervento di Marco Valli di mettere un po' di link a disposizione dei siti che ha citato e anche quelli che insomma già aggiungerete poi nei, nei prossimi interventi. Faremo con grande piacere altre domande, altre curiosità su questa prima parte della, del nostro programma no, allora direi che lascio la parola direttamente ad Adriana eh? ce l'avevo anche un'altra ah, per lì perfetto Salve. e vorrei sapere ecco, da diciamo, un giovane normale per arrivare a questi fondi diciamo, a idea un'idea innovativa, però non ha dietro magari eh, quegli specialisti per affrontare un progetto diciamo, peridiero, insomma, che è quella richiesta, come si potrebbe fare, diciamo anche per la trasparenza dei, eh, del giudizio, di accettare un progetto a differenza di un altro. Ecco. Guarda, c'è un po' anticipato perché eh. nella parte successiva... Della, della nostra scaletta avremo proprio una parte che riguarderà esplicitamente sia le occasioni per i giovani e poi per le piccole e medie imprese. I due temi ovviamente corrono anche in parallelo spesso si inter e spesso appunto, mh, come posso dire, interagiscono tra loro perché ci sono dei eh, bandi trasversali che toccano entrambi gli aspetti, ma eh, lascio appunto rispondere le nostre esperte, lascio la parola ad Adriana in modo tale che possa magari anticipare qualcosina sebbene appunto poi lo svilupperemo nella seconda parte del, del nostro incontro di oggi sì. ma io più che una domanda vorrei fare un plauso, cioè l'Europa non è nata ieri i deputati europei ci sono da una lita ma è la prima volta che vedo qualcuno che viene sul territorio e propone qualcosa che sebbene fosse soltanto teoria è un grandissimo evento grazie mille grazie di vero cuore grazie a voi per essere venuti me l'ero un po' riservato come saluto nella parte finale ma io sono nato in questo territorio ci sono sempre vissuto e quindi è nel mio cuore nella mia testa l'idea di trasformare questo mandato in un servizio in una modalità di comunicazione tra il territorio e l'Europa l'Europa, sì è vero spesso ci appare lontana specie perché si rinchiude in un tecnicismo, in una burocrazia in un'amministrazione che poco ha a che vedere con i nostri interessi quotidiani ma che almeno da un punto di vista apparente ma nella sostanza invece incide tantissimo pensate che l'80% della normativa che noi applichiamo in Italia è di derivazione europea, questo per darvi un piccolo spaccato di cosa vuol dire ignorare l'esistenza dell'Unione, ignorare le istituzioni, non essere attivi purtroppo, lo devo dire con grande rammarico, non tutti gli esponenti degli altri partiti mettono la stessa passione, lo stesso impegno la stessa determinazione che noi stiamo cercando di mettere ogni giorno lì se l'avessero fatto in passato, se lo facessero anche oggi forse l'Italia non si ritroverebbe a essere il fanalino di coda di questa istituzione forse anche nel campo dei fondi avremmo ottenuto qualcosa e non 8 miliardi di euro buttati dalla finestra anche in quest'ultima programmazione ma noi siamo sempre molto ottimisti come Movimento 5 Stelle e crediamo che il futuro potrà cambiare completamente il corso di questi eventi dipende da noi dipende dalla, dal lavoro che uno fa istituzioni, dipende dalla consapevolezza che hanno i cittadini nel territorio in Italia di queste tematiche e dalla capacità di saperle comunicare e veicolare ed ecco perché oggi siamo qui ti ringrazio veramente di questa considerazione di questo saluto mi sentite? rispondo alla ricercatrice allora conosco molto bene eh, il programma eh, Cultural Heritage perché eh, è uno dei pochi programmi su cui si potevano presentare progetti a livello culturale, quindi di patrimonio culturale. Allora trovo molto anomalo che ci sia una persona che ci sia stata un singolo a presentare un progetto, non esiste, in un progetto europeo ci deve essere un partenariato. Però eh, no, lei non l'ha detto, quindi come faceva a inviare? Chi era il capofila? Grazie ancora, comunque è un'opportunità anche per me. Già è anomalo avere eh, questa situazione in cui mi sono trovata, cioè dando comunque la mia disponibilità, perché ripeto, il mio nome non, figu non sarebbe figurato, io ho curato praticamente l'elaborazione del progetto. Mi sono prestata, quindi l'ho voluto, quindi va bene, adesso non mi lamento delle implicazioni a livello accademico per cui io confesso aver constatato una totale ignoranza delle meccaniche cioè si usano da quello che ho capito io eh, da questa esperienza si usano determinati fondi che vengono veicolati a livello nazionale ma poi per esempio anche all'università e io parlo del mio settore naturalmente, il eh, dipartimento di scienze Storiche, insomma in particolar modo però, e quindi le, gli ambiti umanistici come dire però io poi ho fatto un'esperienza di convegno internazionale all'istituto finlandese ho conosciuto altri enti che hanno partecipato al cultural heritage e eh, mi dicevano che anche, anche loro hanno trovato tante difficoltà è molto difficile, cioè, e tutti ci siamo un po' confessati questa eh, difficoltà sia a capire come dire quante opportunità effettivamente possono derivare dall'aspirare no? con una domanda, Perché uno non è che dice, vabbè devo vincere, i fondi sono sempre quelli limitati e magari le domande sono tante, ma poi anche come veramente possa essere filtrato, non c'è, ci si sente totalmente soli, questo va detto appunto, mi pare che l'ho fatto capire, e poi ecco c'è questo filtro che io ho raccontato, a me è sembrato veramente molto molto anomalo, perché c'è un bando, c'è un server dove appunto poi io ripeto ho fatto un'esperienza diretta e, e da sola, mi sono trovata da sola con l'università e diceva vabbè tu fai tutto il lavoro, questa è la sostanza, allora, ecco. eh... però la partnership, no scusate la partnership c'era, cioè noi abbiamo comunque rispettato un bando, il capofila era proprio l'Italia, allora. con l'Olanda sì, e la Spagna, l'Olanda l'Università no. di Amsterdam che scava qui a Sati, allora, scusa. Eh credo che sia un aspetto molto tecnico e non è il caso di andare oltre casomai ne parliamo um, individualmente insomma. volevo solo precisare una cosa perché è importantissima se c'è una cosa che è trasparente nei fondi diretti che competono Bruxelles è la valutazione la valutazione non è fatta da una persona è fatta da più valutatori e, e c'è una griglia di valutazione, i criteri sono quelli, siamo giudicati in base a quattro, quattro priorità, ci sono più valutatori, ognuno si prende la propria competenza, dopodiché si fa la somma e se non otteniamo quel punteggio il progetto non viene finanziato, questo è garanzia di trasparenza, non esiste l'amichetto o l'amicizia o la raccomandazione, ancora in diverse regioni Purtroppo la regione Lazio anche, ma non come regione amministrazione, la regione in, tenso, in senso geografico, ha ancora l'atteggiamento ma io tanto vado a Bruxelles e sottopongo il progetto a chi conosco. Non funziona, questo lo crediamo solo noi italiani. Il progetto viene valutato sulla base di una griglia e se il progetto non è scritto bene neanche, si è, neanche lo leggono. Punto. Allora, avverto che ci sono in questo caso delle anomalie, ma no, quindi c'è una scarsa conoscenza della procedura di selezione del progetto, della candidatura, meglio, ok? E quindi è un aspetto tecnico, lo vorrei risolvere poi con la, ehm, la signora insomma, che ci ha fatto la domanda, poi rubiamo troppo tempo, ma se c'è una cosa trasparente e non c'è verso è proprio questo. I progetti europei devono avere quelli criteri, devono essere scritti in un certo modo, non neanche li sfogliano perché la, la competizione è talmente elevata che, che i valutatori pur di togliersi un compito da correggere fanno prima, cioè loro hanno <ride> vengono pagati <ride> per, a top come si dice a forfè, non, non so se dico bene così comunque meno guai ci stanno per loro meglio è chiudo perché dobbiamo andare avanti, è vero, scusate. Che, no, volevo dire una cosa fondamentale, i fondi diretti, come diceva la dottoressa, sono veramente più trasparenti, ovvero c'è proprio una valutazione fatta dalla Commissione, da dei valutatori che vengono selezionati in tutti i Paesi membri, quindi c'è un approccio molto più trasparente, c'è la difficoltà? che deve essere un progetto molto spesso europeo, però ci sono degli strumenti che potete vedere nelle presentazioni che vi ho detto che stiamo facendo sul territorio, basta digitare Movimento 5 Stelle Fondi Europei su Youtube e vengono fuori diverse presentazioni, ci sono degli strumenti come Cosme che adesso mettono a disposizione per le piccole e medie imprese eh, possibilità di progettare a livello europeo per arrivare a dei finanziamenti senza partecipare in un consorzio, cioè quindi senza dover partecipare con altre imprese. E poi è molto importante, magari se avete una proposta da fare per il vostro comune perché vuole valorizzare magari un, eh, un percorso culturale e questo lo vuole fare magari in partenariato con altri eh, paesi europei, si può anche pensare di fare un progetto di questo tipo, cioè promuovere culturalmente una serie di eh, percorsi che vanno magari a coinvolgere Italia, Spagna, Germania e quant'altro, ci sono tanti esempi che vengono espressi sia sulla rete che ovviamente sui siti della, comunità, delle, scusate, del, della Commissione Europea e poi ci sono questi sportelli di cui fanno parte dottoresse qui, che sono a completa disposizione, c'è proprio un sito che spero che poi vi diano con tutti gli elenchi per regione e dopo ve lo dicono. appunto sì, sì. Quindi è importante che queste informazioni arrivino perché dobbiamo sfruttarle in tutti i modi anche nei nostri meetup up, nei nostri comuni per proporre e più proponi e più sicuramente poi avrai possibilità di ottenere dalla Commissione. europea Ah, scusa, Poi non ho risposto solo, i link... I due principali sono Open Coesione dove potete controllare tutti i fondi strutturali che vengono gestiti poi dalle regioni in Italia e il sito dell'Olaf che è il sito dell'Agenzia Europea per la lotta contro la frode dove si possono fare le eventuali segnalazioni. E poi c'è il TED che è quello che hanno detto prima invece per gli appalti europei, ma questo è per vedere quali appalti ci sono nella Commissione Europea.